a tutti, per le guide software libero, sono Francesco Fusillo e vi mostrerò come si può trasformare, salvare, esportare una mappa come questa fatta con Cmap in un sito web perfettamente funzionante come in questo caso. Allora questa video lezione eh, la faccio per il web ma la faccio in particolare per i miei corsisti del TFA di Verona che mi hanno chiesto questa, chiesto questa possibilità, mi hanno fatto una richiesta come è possibile mettere una mappa sul web, poterla collegare a un sito di classe, a un sito della scuola e così via. Adesso vi farò vedere come si fa. Questo in effetti, vedete, è un indirizzo web eh, in una scheda di eh, Google Chrome. Eh, I collegamenti sono funzionanti. Questo è un collegamento a Wikipedia. Questa è una sottomappa, eh, cioè una mappa di eh, espansione, di approfondimento e Simap si presta moltissimo a essere uno strumento didattico inclusivo proprio per questa ragione perché permette di eh, affrontare la conoscenza eh, a vari livelli di implicazione adesso voi vedete che io ingrandisco e eh, riduco le dimensioni di questa mappa perché sia visibile perché questo è un difetto di come è stata costruita la mappa e l'ho lasciato proprio perché si, si capisca allora qui si vede abbastanza bene è abbastanza ordinata i testi sono visibili però come vedete sono arrivato all'80% invece la mappa principale la quale siamo partiti sempre sul web è, è per vederla tutta intera siamo al 30 al 50 per <coughs> cento allora la mappa di partenza era questa questa qui, questa è queste simap queste sono le cartelle locali e questa è simap nella fase editor, come vedete è al 46 per cento e simap ovviamente quando la salva la salva eh al 46%, per cui se noi vogliamo che il nostro sito si spalmi bene sulla pagina web, sia ordinato, si possa vedere e si possa navigare vedendo magari i collegamenti, vedete qua non si vede, eh, dobbiamo creare la mappa e con una visibilità qui del 100% e salvarla ovviamente eh, a quelle condizioni lì. Questa sarebbe una mappa in presentazione, come potete vedere, però eh, non funziona la presentazione perché di, quando diventa un sito, perché di fatto la mappa, eh, il sito web è di, per sé, è di per sé una presentazione. Allora, adesso vediamo come si procede per ottenere questa funzione. Eh, allora faccio la mappa eh, faccio le sottomappe eh, faccio tutto il lavoro di cooperative learning con la classe quando ho deciso che è finita ricordatevi che la visibilità è al 100% e vado a salvare questa mappa eh, la esporto come pagina web eccolo qua, come pagina web però la esporto all'interno eh, di una cartella che avrò eh, preparato, ecco mi sono preparato una cartella sul desktop o sul monitor, questo è su di Linux ma non cambia niente per chi usa Windows o Mac, eccolo qui, mappa web, è una cartella vuota come vedete, io adesso andrò a salvare questa, esportare questa mappa, mappa web dove in scuola e... allora dicevamo, salviamo la nostra eh, mappa eh, in scuola desktop mappa web qui dentro salva bene è stata esportata Adesso perché la mappa funzioni completamente, devo esportare anche le sottomappe. I contenuti sono già portati via, ovvero quello che sta nel locale, cioè qui nella cartella che crea Simap. Chi ha seguito le guide su Simap sa cosa fa Simap, salva tutto dentro questa cartella locale che è una cartella di Simap all'interno di MySimap, dentro i documenti però devo via anche le mappe collegate altrimenti quando io farò funzionare la mappa web ci saranno dei collegamenti morti quindi devo portar via eh, questa quella del sangue e quella della circolazione allora cosa faccio la apro ecco e la salvo come pagina web sempre dentro la stessa cartella e poi ce n'è un'altra che mi sembra questa allora qui battito cardiaco la devo salvare eh, come pagina web sempre all'interno della stessa salva adesso io dentro quella cartella ho tutte le risorse di mappa che è questa e tutte le mappe collegate, eccole qua: mappa principale, quella del sangue, quella del battito cardiaco e tre pagine html che sono in realtà eh, questa piccola mappa e un video. Poi ci sono collegamenti al web, ma quelli stanno dentro a, a, questa, a questa mappa principale. Adesso, perché il sito funzioni. Eh, non posso lasciare eh, la cartella mappa web in questa maniera Perché ci vuole un file index che è il file di partenza Quindi tasto destro, rinomina, che è la mappa principale Index Ecco, adesso eh, questo praticamente è un piccolo sito che, vi, che, che io dopo esporterò sul web Però dentro il mio pc come faccio a vedere se funziona? Eh, lo apro e vedo se va doppio clic eccolo che è partito e come vedete è partito o Firefox o, o Chrome non, non, non, non guardo neanche allora lo porto al 50% perché abbiamo visto il difetto vi ho spiegato vedete sto aprendo una pagina HTML che è residente in home, scuola, desktop mappa web Bene, vediamo se le cose funzionano qui c'è eh, wikipedia il cuore adesso però va su internet infatti c'è andato qui c'è una mappa no un video e va su internet no che è dentro la cartella Il dopo. sistema, qui c'è il battito cardiaco home scuola ok funziona e qui sotto c'è un'altra mappa un'altra sottomappa di approfondimento che è questa bene allora ho verificato che il sito che ho esportato dentro questo mio eh, pc è operativa funziona adesso il bello sta a portare questa cartella qui metterla a disposizione del web in maniera che possa essere vista da chiunque eh, che ha un indirizzo un indirizzo web come, come come si fa bene allora si fa così ehm, si fa così allora prima di tutto eh, si prende un hard drive io di google io sto usando un sistema di google mi sono dimenticato di dirlo quindi usate un hard drive di google non qualsiasi hard drive ehm, e quindi trasportate eh, questa cartella io l'ho messa dentro al mio hard drive sotto cartella di tick mappa web eccolo qua e dopo che avete spostato eh, questa mappa dentro un vostro hard drive come questo qua ovviamente, ovviamente dovete darle le, le funzioni di condivisione eh, aperte perché altrimenti non le vede nessuno Ecco, chiunque navighi su internet può visualizzare eh, questo elemento quindi aprite aprite aprite la, la vostra mappa alla disponibilità del web eh, fatto questo eh, il gioco è eh, il gioco è quasi fatto perché adesso voi dovete andare su questo sito eh, su questo sito che adesso vi faccio vedere Adesso vi faccio vedere che è questo, questo sito qui, guardate bene qua, drv.tv, praticamente drive to web è un servizio che eh, scansiona i drive di Google eh, Drive, e va a vedere quali sono le pagine HTML disponibili da mettere sul web, generando un indirizzo, è un servizio che non fa Google, ma questo servizio collegato sì allora bisogna eh, avviarlo inserire le proprie credenziali che io ho già messo semplicemente password e eh, indirizzo il, la, la, la mail del drive di deposito che uso è questo qui la password non c'è già perché in automatico la mette in quanto io l'ho già messa eh, Utilizza questo account e lui dovrebbe andare avanti diretto perché c'è già messa. Ok a questo punto dovete consentire al servizio drive to web di entrare e scansionare il vostro hard drive A questo punto quando lo fate lui scansiona tutto il sito e vedrete Font pro che trova tutte le pagine web presenti dentro eh, no, il sito dentro il ne ha trovate una, due, tre, quattro allora però quella che interessa a me è questa dentro sito web tfa mappa web sangue perché so che è questa? perché una è battito cardiaco, è una sottomappa quell'altra è sangue che è un'altra sottomappa e quell'altra non c'entra niente quindi questa è il file index se non siete sicuri basta fare un clic e vedete allora io clicco però in un'altra scheda così potete vedere se ho fatto giusto o sbagliato vediamo eccola qui vedete? qua siamo sul web non siamo sul mio pc siamo sul web tanto è vero che questo indirizzo qui io lo posso copiare, incollare, distribuire, mandare in posta e le cose funzionano basta vedere se funzionano clicco qui e vedo il collegamento su wikipedia funziona clicco qui vedo se parte eh, il mio video vediamo ecco sì mi pare che lo stia caricando è partito e la sottomappa vediamo se parte partito cardiaco è partita come vedete le cose funzionano però la visibilità non è il massimo proprio per il problema di eh, proporzione che ho indicato prima. Quindi nel fare la mappa se, uno, se uno, l'intenzione è quella di portarla sul web fate molta attenzione che eh, la, eh, lo zoom sia al 100% e quindi la, il salvataggio della mappa corrisponda bene a un desktop 16 come in questo caso qui che stiamo vedendo allora questo è l'indirizzo di mappa quindi io si piglio questo indirizzo copia, lo mando in posta elettronica lo collego a un sito e tutti quanti da tutto il mondo potranno vedere questa mappa eh, che io ho realizzato prima in locale non c'è altro da dire eh, rivisito un po' le cose si fa la mappa, si crea la mappa si salva per il web e si esporta per il web eh, in una cartella si esportano tutte le altre eh, sottomappe che si portano dietro i collegamenti eh, la cartella va messa in un hard drive come ho fatto qui va messa in un hard drive eh, alla voce eh, che voi indicate per la vostra comodità si apre il sito eh, drv.tv si danno le credenziali dell'hard drive, lui entra e ti trova le pagine HTML. Quelle pagine lì. La pagina index che deve essere rinominata come index, sarà il punto di partenza del vostro sito web. L'indirizzo è lunghetto, ma ci sono tanti servizi sul web che lo accorciano. Eccolo qui: questo è l'indirizzo che lo accorciano. Quindi voi lo potete spedire, mandare, inviare e fare quello che volete. Quindi con questa eh, schermata chiudo questa video lezione, creata anche questa con software libero Vocoscream e vi auguro di riuscire anche voi nell'intento di creare un web, un sito web con eh, Cmap. Eh, buona sperimentazione. Francesco Fusillo per le guide del software libero.